Vediamo come determinare le tonalità maggiori osservando le alterazioni in chiave. C'è un'unica scala, che è la scala maggiore naturale, che non ha nessuna alterazione. È la scala di Do maggiore. Abbiamo poi diverse scale che hanno dei diesis nell'armatura di chiave. Vediamo come si determinano. Dobbiamo sempre guardare l'ultimo diesis e salire di mezzo tono. La tonalità è la nota che troviamo, quindi do diesis mezzo tono sopra re. La tonalità è re maggiore. Vediamo un altro esempio, abbiamo un fa diesis in chiave. La tonalità è Sol maggiore. Qui abbiamo un La diesis, l'ultimo diesis. Saliamo di mezzo tono. La tonalità è Si maggiore. Vediamo ora un caso un po' più complesso. L'ultimo diesis è un Mi diesis. Attenzione adesso però, qual è la tonalità esatta? Non dimentichiamo che c'è un fa diesis in chiave, quindi la tonalità è appunto fa diesis maggiore. Le tonalità con i bemolli utilizzano un altro trucco. È molto più semplice, basta guardare il penultimo bemolle dal fondo. Quindi l'ultimo bemolle è la bemolle, il penultimo è mi bemolle, che è anche la tonalità. In questo caso il penultimo bemolle è il Si bemolle. Vediamo ancora un caso. Il penultimo bemolle dal fondo è Re bemolle, che è anche la tonalità. C'è un'unica scala con eh, dei bemolle in chiave, anzi con un unico bemolle in chiave, che dobbiamo conoscere a memoria perché c'è un bemolle solo, quindi non possiamo determinare qual è il penultimo, questo dobbiamo tenere presente, è fa maggiore. È tra l'altro l'unica scala con i bemolli in chiave che non ha il bemolle nel nome. La tonalità si trova un semitono sopra l'ultimo diesis. C'è una sola tonalità maggiore che ha il diesis nel nome, ed è fa diesis maggiore. Nelle tonalità con i bemolli, il penultimo bemolle corrisponde alla tonalità maggiore. Solo una tonalità maggiore non ha il bemolle nel nome, ed è fa maggiore. Il circolo delle quinte può anche aiutarci a determinare le tonalità